Salve, oggi vedremo come creare un nuovo badge per le nostre classi, i nostri studenti. Sono entrata all'interno di una mia classe, una mia classe che evidentemente è di test per questioni di privacy e sono laddove eh, eh, vengono registrate le valutazioni. C'è un solo nome ma di norma, qua c'è cioè l'elenco degli studenti. Ora devo spostarmi nella scheda dei badge. Cliccando qua eh, posso aggiungere i badge a tutti gli studenti, però posso anche creare un nuovo badge. Quindi clicco su aggiungi un badge e qui escono i miei badge, quelli che io già ho, che sono tantissimi in effetti. Cliccando sul più io posso creare un nuovo badge. Ecco qua, allora io darò un titolo a questo badge che in, nel mio caso... Sarà in inglese perché io lavoro con l'inglese, uh, Fast Online Info Finder, ecco, qui ho messo il titolo del badge e poi ho messo anche la descrizione e del, um, di cosa determina eh, la vincita di un badge, appunto. Adesso io ho già trovato una, una immagine, una clipart gratuita che voglio caricare qua dentro, quindi Upload Image. Questo è un badge che io voglio dare a qualcuno che in classe trova un'informazione molto velocemente usando un tablet o un o il cellulare o qualsiasi strumento eh, digitale. Ecco perché è un, un bravo scopritore di informazioni online. Questo è il clipart che, io ho, voluto, che ho trovato. Come vedete viene automaticamente tagliato in forma tonda e poi aggiungi un badge clicco qua, ed ecco che da qualche parte, andiamo a vedere se abbiamo fortuna, eccolo qua, questo è il mio nuovo badge se io clicco sopra si può vedere eh, cosa... Eh, il, budget, il nuovo badge. Se io clicco questo il badge andrà aggiunto a tutti gli studenti del mio registro. Se invece io voglio eh, aggiungerlo a un solo studente clicco sul nome dello studente, vediamo se me lo fa abbastanza velocemente e posso assegnare un badge. Per esempio clicco qua trovo il mio nuovissimo badge che qua in questo caso non vedo ma insomma eh, per non perdere tempo vediamo se ho fortuna vediamo se ho fortuna no non ho fortuna comunque io apro il mio elenco di badge e eh, posso scegliene uno a caso ecco uno che voi non vedrete perché i badge movibili non ci sono più purtroppo e in questo modo Ecco fatto, questo è il nuovo badge che io ho assegnato al mio allievo. Grazie per l'attenzione e buon lavoro!